Salve a tutti, e benvenuti sul mio canale, io sono Camario, ma Oggi eh, parleremo di alcuni oggetti che ho stampato per la nostra Axon Camera Nel mio caso eh, parlo della eh, Eken Che comunque è di un'ottima qualità eh, Riguardo a questa camera, già ne ho parlato anche in, in video passati Comunque vi invito a vederli, magari li trovate forse in qualche playlist Perché adesso al momento non ce l'ho sotto mano allora il primo pezzo che sono andato a stampare è questo supporto per il telecomando perché l'Eken ha questo telecomando eh, con modalità con diciamo comando wifi in cui è possibile effettuare lo scatto fotografico e l'avvio della registrazione a distanza di solito viene corredato con questa fascetta in cui si può mettere al polso. però se abbiamo necessità di attaccarlo sul supporto questo qui avendo una superficie ehm, tonda oscilla e diventa fastidioso oppure eh, nel premere di pulsante potrebbe scattare via il telecomando invece questo supporto e in descrizione metterò il link che ho trovato eh, sul, sulla community diciamo dove sono eh, registrato e che comunque ho stampato eh, diciamo fa un po fatica a entrare volevo anche modificarli supporto però, visto che comunque va bene lo lasciano stare ha un foro eh, sotto dove è possibile utilizzare una vita quella utilizzata anche comunque per il legno diciamo a scomparsa e attaccarlo sul supporto di legno questo è il primo oggetto il secondo oggetto è questo qui un tappo un tappo necessario vicino. ecco qui un tappo necessario per proteggere la lente della nostra camera adesso vi faccio vedere come si va a posizionare questa è la camera ecco qui e ci va perfettamente io eh, sinceramente ho fatto anche una versione modificata eh, di questo tappo perché eh, l'idiatore di questo tappo ha inserito questo anellino che sinceramente lo trovo inutile quindi metterò il link del tappo originale più quello che ho fatto io li posiziono metto questo su. ok l'altro oggetto è questo qui questo contenitore allora io ho trovo diversi uh, ne avevo anche stampato uno non mi piaceva perché anzi prima a ah, cosa serve questo contenitore Apriamolo e vi faccio vedere. Questo contenitore non è altro che un uh, porta SD della nostra uh, action camera, oppure possiamo utilizzare anche per le macchie fotografiche per qualsiasi dispositivo che usa un SD, quello che avevo stampato in precedenza aveva soltanto la possibilità di inserire l'SD, ma non aveva uh, la possibilità di inserire anche un uh, adattatore per l'SD ecco adesso ve lo faccio vedere prendo un adattatore da qui e lo inserisco ecco qua e ci entra perfettamente si sì. no bisogna inserirlo un altro po fa un po' fatica a causa ecco perché la mia stampante ecco qui è inserito la mia stampante ha dilatato un po' la plastica, userà la qualità di PLA, comunque. E ci entra benissimo. Ovviamente ho colorato di verde e ho fatto queste belle righe nere per renderlo più attraente. Qui ci entrano eh, 5, 5, 15 SD. L'altro che avevo realizzato ce ne entravano addirittura 20, ma sinceramente io non, non credo di arrivare a utilizzare 20 SD. L'altro l'ho regalato eppure aveva il sistema a, a vite, però aveva un passo molto più piccolo, questo qua più largo poi esteticamente questo mi piaceva anche di più per il fatto che chi l'ha realizzato ci ha fatto queste righe eh, laterali quindi era, è più carino eh, ovviamente l'ho verniciato con i miei colori acrilici eh, vedete in descrizione tanti video il link così potete eh, realizzarvi anche voi i colori e utilizzarlo sopra ho usato una vernice trasparente per proteggere comunque la vernice e anche il dispositivo. Che ho realizzato l'ultimo oggetto è questo qui, la conoscete tutti: è una memoria SD. Perché ve la voglio presentare? questa qui in pratica arriva uh, dall'Oriente, dalla Cina uh, più o meno con le spese di spedizione: è costato se no 7 euro. Se è buona, non è buona, questo non lo so ancora. La proveremo insieme facciamo un test ho scaricato un paio di software per provare le, diciamo se effettivamente è questo qui è una classe 10 quindi dovrebbe essere veloce quindi proveremo insieme se vale la pena di comprare una sd uh, cinese o di marca perché io ho anche delle king star che uh, mi procura un amico un collega uh, a un costo abbastanza basso quindi di solito uso quelli là. Però visto che avevo la necessità di utilizzarli un telefonino, ho detto, mo provo questa qui e vediamo come va. Poi vediamo in futuro se vale la pena usarla anche sulla videocamera, su Axe Camera, che come voi sapete, se siete pratici, di questi qua hanno bisogno di memorie davvero veloci. Se vogliamo fare registrazione a 60, questa qui addirittura arriva uh, a 120 uh, fps. Uh, a 720 uh, pixel a 120 fps io non ho mai provato 120 perché ho fatto una, un video di prova a 1080 per 30 fps E una memoria di bassa velocità ha funzionato benissimo uh, non sono uh, arrivato a fare velocità più alte perché la memoria uh, all'interno di demo che cos'era 8 giga non era in grado di farlo comunque adesso passiamo a test memoria e valutiamo insieme se vale la pena utilizzare questa memoria andiamo avanti allora cominciamo i test a questa memoria che è una Power Mi 32 GB classe 10 andiamo prima a verificare il chip e utilizzeremo chip genius che eh, vi allegherò in unico file in descrizione allora io sto utilizzando un lettore per sd quello integrato al computer è già mi sta dando dei, dei dati un po' deludenti. Infatti, qua mi sta dicendo che sta utilizzando un chip generico quindi non ha alcun produttore. Visto questo, possiamo chiudere e andiamo avanti. Effettuiamo un test di velocità eh, molto veloce, diciamo approssimativo. Qui gli diamo la, eh, il percorso di dove è presente la memoria e andiamo a fare start. test è finito, il valore che a noi interessa è quello di scrittura, quello di lettura diciamo che ci può interessare perché comunque andremo a, a prelevare i file dall'SD però quello più importante è la scrittura, dice su questo primo test che è un 18 mega. visto che parliamo della classe 10, dovrebbe essere minimo 10 mega. quindi questo primo test l'ha superato andiamo a fare un test molto più approfondito e diciamo un po' più eh, violento che andrà a testare ogni cluster della memoria. Gli diamo il percorso della memoria, gli diciamo fai i test a tutto lo spazio disponibile e facciamo i test sulla scrittura, eh, su, diciamo scrittura e lettura. Quindi abbiamo i test. Ovviamente il test è un po' lungo, ci impiegherà circa eh, un'oretta e noi lo lasciamo stare così. Al momento già stiamo vedendo che la velocità di scrittura è già un po' bassina, in stava andando sui 9 mega i 76, però lo lasciamo stare e vediamo alla fine eh, che, che valore ci darà. Allora, come eh, abbiamo visto dai tuoi test, cioè praticamente quello lì veloce che dà una media di scrittura a 18 Mega eh, e quello lì approfondito vediamo che praticamente non è proprio ideale per una Axon Camera, anzi questo tipo di memoria la suggerisco per un, un smartphone ma non per un Axon Camera, perché l'Action Camera ha bisogno Uh, di un valore di registrazione a meno di 10 mega in effetti, viene richiesto una classe 10. Come avete visto dal test più approfondito, siamo scesi al di sotto uh, di 10 mega Quindi io boccio questo tipo di memoria uh, per l'action camera, però uh, la vi do per un telefonino. Quindi, se volete risparmiare per uh, il vostro smartphone potete andare a fare questa spesa giù in descrizione metterò il link dove sono andata a comprare su aliexpress più o meno tra uh, quelle spese di spedizione costate circa 7 euro quindi vi, vi lascio a voi uh, una buona giornata e vi raccomando a fine video lasciate un like e registrate al canale buona giornata